Ciao a tutti oggi prepareremo i panzerottini di ricotta il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa gli ingredienti sono per il ripieno ricotta di pecora zucchero semolato e vanillina per l'impasto farina di tipo doppio latte olio zucchero sale lievito vanillina e un tuorlo per la cottura olio di semi e zucchero semolato diamo il via alla ricetta iniziamo subito a preparare la ricotta per il ripieno che dovrà riposare un'oretta in frigo versiamo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 Triniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Adesso versiamo la vanillina. E la ricotta di pecora che abbiamo fatto sgocciolare bene. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 2. La ricotta è pronta, questa sarà la consistenza, trasferiamo in una ciotola e andiamola a mettere in frigo, lasciamola riposare per un'oretta. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, adesso prepariamo, prepareremo l'impasto. Versiamo all'interno del boccale il latte. Lo zucchero. Il lievito e facciamo sciogliere il lievito per un minuto e 30 secondi 37 gradi velocità 4 Adesso, versiamo la farina, il tuorlo, l'olio, la vanillina, E il sale e facciamo impastare per tre minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto, lasciamolo riposare 30 minuti all'interno del boccale con il coperchio e il misurino. Trascorsa mezz'ora, adesso andremo a formare i nostri panzerotti. Abbiamo uscito la ricotta dal frigo, iniziamo a prendere una parte dell'impasto. Lo stendiamo. Dopo aver steso l'impasto, adesso ci aiuteremo con uno stampino per panzerotti che abbiamo farinato, prendiamo un po' di ricotta, andiamo a posizionare sul lato. e andiamo a chiudere. E proseguiamo così per il resto dell'impasto che poi andremo a friggere. I bidoncini sono pronti, andiamoli a friggere in olio ben caldo. Panzerotti di ricotta. Grazie e alla prossima ricetta.